Mario. Riprendiamo i nostri lavori e arriviamo ovviamente alle conclusioni. Devo dire che anche oggi personalmente, ma penso sia opinione condivisa anche con gli amici di planetari Culturali, siamo rimasti molto colpiti dalla straordinaria passione di quelli attori privilegiati che abbiamo permesso di entrare sulla scena cercando di accelerare un po' tutto il percorso che abbiamo fatto in queste dieci settimane e ovviamente ognuno di voi è stato portatore inevitabilmente di interessi particolari in un'accezione però positiva del termine perché la concretezza del territorio secondo il nostro punto di vista passa attraverso la necessaria composizione di interessi particolari per quanto uno di voi faccia parte di un osservatorio locale per il paesaggio. Noi abbiamo cercato a conclusione di questo percorso di fare uno sforzo di sintesi, perché la sintesi si impone, indipendentemente dal fatto che voi verrete chiamati unitamente alle istituzioni del territorio a prendere delle decisioni, e il progetto è fatto di decisioni, letteralmente parlando sono momenti che tagliano con una decisione in corso e stabiliscono una selezione di elementi che è sostanzialmente quello che abbiamo cercato di fare anticipando senza volerlo, alcune delle sollecitazioni ulteriori sul piano strettamente metodologico che sono emerse oggi ricordo che all'interno di, all di questo territorio Unione Nero-Galliera già grazie agli amici di Planometri Culturali avevamo introdotto due strumenti molto importanti che sono quelli della mappa interattiva basata su Google che concretamente ci ha permesso settimana dopo settimana di raccogliere le sollecitazioni valoriali ed emotive di ognuno di voi e quindi letteralmente di appuntarci con gli strumenti digitali elementi utili per la discussione e naturalmente il questionario che vi ha permesso di puntualizzare una prospettiva, una percorso, quel per percorso tematico che oggi in maniera molto efficace avete rappresentato. Ma da dove siamo partiti? Andiamo all'immagine successiva. Andrea Morisi ce l'ha ricordato, non possiamo dimenticare che l'indicazione che ci venne data all'inizio dalle istituzioni che li rappresentano fondamentalmente verteva su due canali di accessibilità territoriale che erano due aste fluviali del reno e del Navile, Quello fu lo spunto. È importante che questo aspetto non si dimentichi. Quindi fin dall'inizio i soggetti che vi rappresentano, non solo come osservatori locali del paesaggio ma come amministratori, avevano in qualche modo identificato queste linee di attraversamento ovviamente completate da una rete di accessibilità, non necessariamente ciclopedonale, che innerva il territorio. E questo fin dall'inizio venne sintetizzato in una eh, tavola di vincoli che già raccoglieva al proprio interno alcune eh, prime sollecitazioni che possiamo chiamare sollecitazioni di carattere istituzionale se andiamo all'immagine successiva troviamo anche un altro elemento importante e da questo punto di vista devo ringraziare Nalazzare che ci mise a disposizione tutto il materiale di un importante percorso partecipato che è successo nel 2019 in funzione della pianificazione. Non voglio entrare nel merito di ogni singolo aspetto, però visto che questo è materiale che vi lasciamo in qualche modo in eredità, vi invitiamo con sguardo anche distaccato quindi meno implicato direttamente sull'attività laboratoriale, a leggere tutte le osservazioni che non solo voi ma i cittadini coinvolti nel percorso partecipato avevano già dato al soggetto istituzionale, perché troverete straordinari elementi di sovrapposizione, quindi, Alcune sollecitazioni che sono arrivate da voi sono elementi di novità, altri, come per esempio la necessità di avere un sistema di attraversamento in mobilità dolce sempre più integrato e sistemico, erano già fortemente presenti. Questo lo dico perché voi rappresentate un campione significativo del territorio, ma comunque rientrate già all'interno di un osservatorio, quindi siete già oggetto di una selezione attoriale. Passiamo all'immagine eh, successiva. Questa eh, è un contributo degli attivatori territoriali, non ne abbiamo mai parlato, ma con gli amici di telemetrie culturali fin dall'inizio ci eravamo cimentati in eh, un esercizio che si basava sostanzialmente sul lavoro fatto nell'ambito del progetto delle confluenze, dove ancor prima dell'interlocuzione con il laboratorio riconoscevamo una serie di opportunità che avevamo già classificato e questa classificazione ritorna anche nel vostro ragionamento. I puntuali lineari e areali, cioè, le opportunità puntuali sono fondamentalmente degli oggetti più o meno disseminati sul paesaggio, quelli lineari sono dei percorsi tematici che voi per primi avete rafforzato l'importanza dei percorsi, quelli areali ovviamente sono degli ambiti paesaggistici o comunque di interesse culturale sui quali fa convergere vi invitiamo nel momento successivo anche a confrontarvi con questa lettura che restituisce dei dati estratti da Matte quindi non ha ancora il rapporto con voi andiamo all'immagine successiva ed entriamo nel merito del lavoro che abbiamo fatto un lavoro di catalogazione Mentre voi lavoravate senza dirvi nulla, noi costituivamo un repertorio, attraverso una schedatura, dei temi puntuali, lineari e areali che stavano emergendo con l'obiettivo di uniformarli, perché secondo noi questo è un tema importante, voi siete portatori di interessi particolari, non lo dimentichiamo mai, ma noi dobbiamo tendere a un interesse generale e comune e questo inevitabilmente passa per un lavoro di uniformazione, è un termine che a qualcuno può non piacere, però l'uniformazione è un sinonimo di logica sistemica. quindi Fin dall'inizio noi abbiamo immaginato un sistema aperto, fatto di schede, ognuna delle quali è un tentativo di georeferenziazione. Come diceva Claudio, che eventualmente potrebbe essere migrata in ambiente digitale, che mi permetterà nel tempo di aggiungere schede, di aggiungere temi. Quindi, se scorriamo rapidamente questi materiali. Ritroverete molti, non voglio dire tutti, ma molte delle questioni che avete posto identificate esattamente secondo la stessa modalità, in maniera tale che le si possa confrontare su un piano che è ancora fondamentalmente morfologico. Nulla toglie, anzi è auspicabile, che poi a questo piano vengano aggiunti delle criteri analisi di selezione che tengano conto appunto di un ordine di una gerarchia. Andiamo eh, avanti, perché voglio dire, il, questi sono temi che già conosciamo e dei quali ci avete parlato abbondantemente io non li voglio soffermare, voglio soltanto darvi un'indicazione di, di metodo. E arriviamo all'ultima questione. Questo invece è una, uno sforzo di sintesi che abbiamo fatto, sul quale vorrei spendere 5 minuti innanzitutto il titolo un titolo che è emerso in occasione dell'ultimo laboratorio Carlo Carpiniere in modo particolare ha parlato di palinsesto ci è piaciuto subito perché? perché il concetto di palinsesto non ha a che fare con un quadro unitario ma un quadro all'interno del quale attraverso le scritture particolari ognuno di voi crea lo spazio per il proprio interesse quindi il palinsesto territoriale, secondo noi, è una maniera efficace per cominciare a comporre la diversità dei punti di vista in una logica unitaria, senza che questa particolarità dei punti di vista non si appiattisca immediatamente. Per chi questo palinsesto territoriale per la città metropolitana, e oggi l'avete confermato, c'è una fortissima vocazione metropolitana in questo territorio, c'è cioè la volontà di portare un ragionamento, ancora una volta sul piano particolare, a una scala che è quella di aria vasta. Quindi in tutti i ragionamenti che sono emersi, confermati ancora oggi appunto da questa messa in scena accelerata, la volontà di essere attrattivi per una dimensione ben più ampia di quella dell'Unione reno galliera è... Determinante. In questa mappa il lavoro di sintesi che abbiamo fatto è proprio quello di arrivare a identificare innanzitutto la priorità dell'infrastruttura ce l'avete ricordato molto bene. Giorgio è stato abile in apertura a dire se non c'è infrastruttura non c'è economia, se si vuole portare economia e valore sul territorio bisogna costruire un'infrastruttura. L'infrastruttura non è fatta soltanto di percorsi in mobilità dolce, comunque in una logica intermodale, ma anche di servizi alla persona che si integrino e supportino in quelle infrastrutture, che da quelle infrastrutture siano fertilizzati. L'infrastruttura è fondamentale e noi qui abbiamo cercato di proiettare la dimensione multimodale dell'infrastruttura dell'Unione Railgariere, che è fatta di percorsi in mobilità dolce, in molti dei quali sono diciamo, legittimati nella città metropolitana altri rientrano nella logica del ciclabile subito, poi ci ritorneremo, le persone che ci ha colpito molto, altri sono degli sterrati che implicano la possibilità di attraversamenti non legittimati ma comunque interessanti. Ma questa logica di mobilità dolce deve essere poi integrata dalla cosiddetta cura del ferro, è tutto un sistema ferroviario importante con dei cadenzamenti che ovviamente garantiscono un'ottima accessibilità ma noi riteniamo che anche l'accessibilità del mezzo pubblico privato su goma sia un elemento interessante anche dal punto di vista paesaggistico, quindi ci siamo permessi di rilevare la staticità dell'uscita Bologna Interporto, ma in modo particolare non solo di sottolineare le eh, diciamo radiali di attraversamento storiche, ma anche alcune minori di grande valore, come per esempio la via San Marina che Molto rapidamente dalla città di Bologna, quindi da un ambito vasto, permette di raggiungere il territorio. Al di là di questo tema che vogliamo ribadire, vi vogliamo consegnare, cioè l'importanza della messa a punto di una rete infrastrutturale intermodale e accessibile da più punti di vista, c'è un altro aspetto che abbiamo notato e che oggi ci avete confermato ognuno di voi è portatore di un percorso un percorso tematico e su questo percorso è disposto a mettersi in gioco vi ricordate che all'inizio insistevamo molto uno dei parametri sui quali devono essere valutate le proposte è proprio quello di una disponibilità dei soggetti a farsi parte responsabile del progetto questo significa andare oltre la mera partecipazione coloro che hanno presidiato questo laboratorio sono coloro che oggi hanno avuto voce in capitolo, altri non l'hanno presidiato e quindi automaticamente si sono esclusi dal gioco e quindi dalla possibilità di costruire le regole del gioco stesso. Per noi questo è un elemento importante, è stato un percorso faticoso per tutti, che è durato dieci settimane ma <coughs> ha comportato anche un lavoro intersettimanale e, e voi l'avete fatto con grande, grande perizia c'è un ultimo aspetto sul quale mi voglio soffermare poi apriamo la discussione, il dibattito a voi e ai soggetti istituzionali i criteri di scelta oggi sono stati evocati noi diamo suggerimento tutti i percorsi tematici che oggi sono stati rappresentati hanno uguale dignità ci sono però sostanzialmente due modalità di percezione e attraversamento di un territorio uno è quello che a me piace chiamare alla deriva nessuno si prepara spesso lo pratico lo insegno anche agli studenti e ci si abbandona come una sorta di psicogeografia in un territorio senza alcuna forma di condizionamento rispetto a questa logica che è assolutamente ammissibile non c'è impianto sistemico che tenga però ci sono anche coloro che apprezzano partire nella conoscenza del territorio da un momento, un punto di sintesi bene, per tutti coloro che hanno questa necessità noi riteniamo che i percorsi tematici privi dell'info point, porta o app che dirsi voglia rischi di perdere e di far perdere l'immagine complessiva del territorio per cui noi riteniamo che un hub inteso come punto di orientamento del territorio quelli che una volta erano gli eh, urban center e che oggi lo sono sempre meno, sia fondamentale e quindi l'idea di candidare la Locanda Smeraldi a punto di orientamento del territorio secondo noi ha un vantaggio, vi ricordate quando abbiamo parlato durante il percorso di formazione di usi temporanei, di processi degenerativi, l'uso temporaneo è l'equivalente della ciclabile subito in attesa che si creino le condizioni per il progetto, per l'appalto, per l'assegnazione dei lavori, i tempi lunghi delle liturgie amministrative necessarie ma non sempre compatibili con la nostra vita, si può fare subito un intervento nel momento in cui un immobile sia disponibile Bene, Secondo noi la disponibilità immediata di un immobile per essere punto di orientamento della varietà e molteplicità dei percorsi sul territorio è uno straordinario valore aggiunto e in termini di rigenerazione non andrebbe perduto Ci possono essere altri parametri questo non implica necessariamente il valore storico, siamo oltre il valore storico monumentale, la rigenerazione non ha bisogno del valore storico monumentale, ha bisogno di spazi all'interno dei quali una comunità si possa riconoscere perché li può usare, l'uso di fatto. Ecco, L'idea che ci possa essere questa disponibilità in tempi molto rapidi secondo noi è interessante. Questo ovviamente non esclude che nel frattempo con il decisore pubblico possiate immaginare di attivare uno o più di questi percorsi o di incrociarli, ma a medio e lungo termine noi riteniamo che sia assolutamente fondamentale poter coniugare questo hub, porta o info point, con i percorsi. Qual è il valore, e poi veramente mi taccio, di questo punto, che dovrebbe avere questo punto di essere la vostra casa? Noi negli ultimi incontri l'abbiamo chiamata la casa dell'osservatorio locale che questa è una straordinaria istituzione ma non potete dire che questa sia la casa dell'osservatorio locale questa è un'istituzione che eccede la vostra dimensione ci sembra che invece voi abbiate rivendicato in diversi passaggi il desiderio di potervi appropriare di uno spazio all'interno del quale essere chiaramente riconosciuti nella logica integrale quindi che questo spazio sia accessibile in maniera intermodale, eh, dolce attraverso la cura del ferro o con un trasporto su gomma meccanizzata è relativamente importante, l'importante è che tutte queste modalità concorrono che ci sia un punto dove ognuno di voi possa mettere in mostra la propria passione il proprio entusiasmo altrettanto significativo e che quello possa essere un punto di orientamento per passare alla fase della gestione, dell'organizzazione di eventi e della disseminazione, come qualcuno diceva, a favore del territorio, è sicuramente il terzo. Il nostro invito è quello di ragionare su questo ordine, quindi un'infrastruttura di supporto, dei percorsi di orientamento, ma un punto di raccordo che sia veramente un... Eh, luogo dal quale si irradino i percorsi e al quale i percorsi ritornano. Noi vi lasciamo ovviamente in eredità questa riflessione che non vuole essere altro se non un ragionamento strategico, oggi apriamo una discussione che vuole essere nell'ambito di questa messa in scena, nel senso nobile del termine, una, un anticipo altri momenti che ci auspichiamo la pubblica amministrazione a breve organizzi per avviare una fase decisionale, e a questo punto la parola a voi, sia come associazione, come istituzione. Poi noi sappiamo, ecco, lo vediamo uh, la, la signora Borsale, la sindaca Bottardi, che è in collegamento, perlomeno lo era fino tempo fa e quindi ci muoviamo tra virtuale e in presenza e apriamo i ragionamenti prego chi è che vuole reagire per primo lasciamo al sindaco che vediamo in diretta ci sente? ci sente io si sento io vi chiedo scusa per la verità mi si perfetto allora abbiamo appena finito la giunta quindi sono, sono un po' in confusione comunque non stiamo volentissimo scordarvi che la tavola di sera di scordare voi su come si stanno andando a lavorare e sono contento di ciò che bene. e questo segnale spero almeno che sia sempre un po' più piccolo e, e sempre purtroppo preso da un impegni però ci se tenevamo sempre questo segnale di grande condizione da parte dell'Unione di portare avanti a questo, a questo progetto. Sto parlando chiaramente forse di un po' di che grazie a questo laboratorio. sicuramente nella lingua italiana, tale ragionamento della società cioè, di, di produzione e di creazione. Quindi capisco che sto parlando in maniera molto teorica, molto varia, ma credeteci che politicamente siamo estremamente convinti che il percorso che ha con la nascita del settore del paesaggio e con la realizzazione di iniziative come queste è per noi estremamente importante. C'è cioè, proprio la, la sensazione del bisogno di... Poi bisogno di iniziative come queste per tradurre sul territorio e una serie di valori e anche progetti. Valori e progetti sono due parole che vorrei lasciare. Lo faccio senza, non senza dire scusa, per questo il collegamento a distanza. grazie al sindaco Borsani che forse al sera che è collegata adesso quindi continuiamo la discussione noi intanto chi è che vuole aggiungere qualche, qualche riflessione o qualche nota conclusiva prego Cesare è stata fatta la disponibilità, come dicevi tu, dell'istituzione della, della dell di la Smeralda per mettere a disposizione un locale, una, una struttura per poter iniziare a dar vita a questo eh, paesaggio eh, locale, eh, osservatorio locale del paesaggio. Quello che eh, credo che sia un punto di partenza, perché come abbiamo visto molti sono i punti che devono essere localizzati nel nostro, nel nostro territorio, dalla natura, dall'archeologia, all'agricoltura, alla, all alla, alla storia del nostro territorio, che vanno valorizzati ed è uno dei punti, uno degli obiettivi nostri, che è di valorizzare il nostro territorio e dare maggiore visibilità e maggiore pubblicità alle realtà che noi abbiamo per noi. E come ho detto prima, come ho mostrato, nelle slide che abbiamo elencato prima ci sono tutte delle zone di natura, eh, naturali, naturalistiche che vanno valorizzate, è un, è un impegno nostro di eh, dare valore al nostro territorio e di eh, aumentare quella pubblicità che eh, si già si, si svolge con eh, Extra o World Welcome, cioè, che sicuramente eh, possono eh, può contribuire a dare loro la possibilità di dare una maggiore visibilità al nostro territorio che personalmente non l'ho vista così eh, impellente o così eh, ampia come è stata pubblicizzata adesso. Io credo che valga la pena di andare avanti eh, con l'obiettivo di mettere insieme tutte quelle eh, storie, quella natura e quella cultura che noi abbiamo nel nostro territorio per, come ho detto prima, valorizzare uno, dei temi del nostro, uno degli obiettivi del nostro osservatorio, che dobbiamo valorizzare il nostro territorio. E ben venga questa nuova struttura però senza perdere di vista che ci sono le altre strutture che possono essere dei centri visita nelle diverse località che ho elencato. Alcune sono già presenti, come qui al Museo della Centra Contadina, oggi eh, di Bentivoglio, il Tesoro del Partigiano, altre hanno bisogno di rigenerazione, come può essere la casa del, della, di guardia, come possono essere eh, a, a vostro vivo anche nella, la casa che c'è all'ingresso del vostro vivo, per dare alle diverse, faccio una sintesi di quello che abbiamo detto per il sindaco borsali, per dare una modo di diverse centri visita di, città, di avere, affrontare i vari temi, i vari temi che riguardano soprattutto la confluenza dei, dei fiumi, dalla parte del reno, dei canali, del canale navile e della storia della nostra, della nostra zona, che vanno dall'agricoltura all'importanza alla, all degli alberi, all'importanza alla anche di quello che è la la lungimiranza dei nostri albi, abbiamo dimenticato di portare un esempio eh, che aveva fatto Margarang della necessità di ristrutturare la, la, la colonia laterale no, la, la, la, la, la, la, la, oh. di piede che il Cinque non conosce mai molto bene, e l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la camminata assieme con la regione due o tre anni fa, eh, all'inizio di questo percorso, che è un esempio di... Eh, sfruttamento del sole per poter portare l'acqua calda che risale alle anni 30, quindi andiamo molto indietro e questo potrebbero essere tutti i temi che potrebbero essere affrontati nei nostri nei diversi centri di visita, o nelle nostre hub, come che vogliamo chiamare, poi possiamo fissare per il punto di riferimento. L'importante è cercare di portarli avanti queste nostre opinioni, queste nostre idee, di eh, portarle a conoscenza soprattutto eh, con questi fu point da distribuire un po' da diverse parti, cominciamo da qua, dal Museo eh, cioè della Civiltà Contadina da Villa Sperati, da Selezione cioè Vila Sperati, per portarlo poi anche nell'altra località. E credo che questo sia il modo per coronare questa bella iniziativa dell'Osservatorio del, del Paesaggio che ha preso piede da poco però visto che stiamo mettendo insieme già molti molti eh, obiettivi e molte proposte da portare avanti grazie eh, io mi ritrovo molto nella sintesi del lavoro che ha fatto l'architetto Mandò mi sembra una sintesi efficace perché tiene conto dei contributi ci strada anche in una direzione precisa mentre diciamo, riconosco che ehm, gli hub siano punti importanti da riconoscere nel territorio da, da mettere in cantiere è altrettanto vero che diciamo, avere un punto subito disponibile per poter consentire allo stesso osservatore di poter lavorare per mantenere in piedi l'attività con continuità è, uno, è, una, è un primo passo che è indispensabile per poter raggiungere anche gli altri obiettivi e anch'io riconosco, come diceva prima Morisi, che diciamo, la al Treppo sia fondamentale per poter accedere al territorio della che e anche il collegamento con tutta la viabilità con la viabilità dolce della Via del Sole e quant'altro, però al momento è importante poter partire e andare avanti. Mi sembra altresì persino molto importante quello stato informativo che è stato creato, strato informativo che per quanto riguarda il, lo stato tematico che mi riguarda, cioè il ricordo e la georeferenziazione dei cicli partigiani, dei luoghi della memoria presenti sul territorio, potremmo già diciamo, come organizzazione già fin da subito cercare di integrare lo strato informativo con quello degli altri comuni, creare la rete, che permette di avere tutti questi momenti segnati sul territorio, ben riconoscibili e raggiungibili attraverso un sistema informatico già referenziato. Se poi diventasse un'app da portarsi dietro quando si gira anche in bicicletta o a piedi sarebbe ancora meglio, ma intanto è uno strumento che ci viene dato a disposizione che penso che andrebbe integrando, andrebbe lavorare ancora su quindi personalmente sono stato molto contento di questa attività, credo che eh, diciamo la, la Reno Galliera sia un'istituzione che permette di lavorare sul territorio nella sua eccezione più vasta perché i fenomeni territoriali non hanno la dimensione del comune hanno una dimensione più vasta e quindi l'Unione che lavori bene che dia cioè, ai suoi cittadini la possibilità di lavorare spazio vasto sul territorio un'Unione che Deve continuare su questa strada e eh, assumere iniziative di questo livello, territoriale e non locale, cioè non fermarsi più e tornare indietro di campanile, cosa che per quanto interessante da ciascuno al comune, però eh, mostra la corda in questi tempi. Quindi apprezzo molto il lavoro che è stato fatto e ringrazio tutti. Sì, ecco io come FIAP, associazione della lenta um, volevo solamente dire che noi ci poniamo a completa disposizione praticamente, delle, di tutte, di, di, di, insomma, tutte queste attività che eh, sono state rilevate oggi. E noi eh, credo che dobbiamo fare solamente da filo luce cioè collegare tutto ciò che possa uscire diciamo da una programmazione e eh, da una generazione. Ecco, vorrei dire solamente questo. Grazie. Io ho sempre avuto un ruolo all'interno dell'osservatorio eh, operativo. Eh, L'ufficio che rappresento è sempre stato di supporto a questo osservatorio e eh, operativamente abbiamo aiutato la costituzione, la nascita di questo osservatorio e, e anche diciamo, in altre occasioni la realizzazione di certi eventi o attività ed è in quest'ottica che io vedrei bene eh, l'idea di iniziare subito con qualcosa quindi mi allaccio all'intervento di Nicola Marzotte eh, quando diceva partiamo con qualcosa eh, dal concetto di ciclabile subito al concetto di eh, attivo subito di eh, utilizzabile subito Eh, Nell'ottica appunto di essere subito operativi, ma anche per un ritorno di soddisfazione nelle cose che, che si fanno, eh, eh, il mio suggerimento è quello di individuare qualcosa che ci permetta di spenderci subito in qualche attività. E, da parte dell'Unione, ovviamente, c'è tutto il supporto necessario, quello che. che cioè, si renderà necessario per fare le cose e, ed è per questo che magari eh, potremmo appunto già pensare a eh, questo incontro sì come quello conclusivo dei laboratori territoriali ma come eh, l'inizio anche di una serie di incontri che faremo tra di noi operativi eh, dove cercheremo appunto di, di trovare quelle attività Che ci permettono di, di dare vita a, a, cui, a, a questo progetto, a, a, a, diciamo, a, al senso di questo progetto. Potremmo, adesso colgo la sollecitazione di Nicola, dar, potremmo darci un appuntamento eventualmente eh, con loro eh, e da qui a là vedere di trovarci qualche volta per eh, scendere nel concreto eh, tra un declinare certe cose in azioni, eh, questa è un'idea, così come potremmo però chiedere nel frattempo se possiamo un ulteriore contributo a, a, allo staff di planimetrie culturali e studio per forma per magari restituirci tutte le idee che sono venute oggi, soprattutto quelle eh, di percorsi, eh, in modo tale che sia un lavoro che ci rimane. Le schede che ci avete illustrato sono schede più che altro di, di luoghi puntuali o areali, ma non molto estese, mentre oggi abbiamo visto soprattutto dei, dei, dei, dei progetti di percorsi. E, se vogliamo iniziare, se decidiamo di iniziare da qualcosa di puntuale che ci permette appunto di, eh, di entrare subito nel video, di essere subito operativi, di avere subito un ritorno, questo però non vuol dire che, che abbandoniamo o che ci dimentichiamo invece dei, di quelle idee, soprattutto di percorsi, di sistemi, che pian piano magari andremo a realizzare. E in questo mi sto già un po' spendendo nel dire che cosa, su che cosa io mi, mi, mi concentrerei, cioè belli, tutte belle le cose. Le, le idee che sono venute oggi molto interessanti e soprattutto se ne capisce il lavoro che c'è stato dietro e, mh, però dal mio punto di vista rischiano di essere troppo lunghe da realizzare e, mh, io non entro nel merito delle scelte cerco di stare come dire, un passo indietro però eh, se oggi riusciamo a trovare un, un qualcosa da cui partire e il mio suggerimento è che questo sia un luogo ben definito anche un areale, però un luogo tenendo sempre a mente la fattibilità delle, delle cose che come ci diceva Andrea Morisi se scegliamo un luogo di proprietà pubblica e già disponibile è ancora meglio perché se dobbiamo pensare di ristrutturare un edificio dietro rischiamo di, come dire posticipare tutto di tanto di, di qualche anno, e, quindi niente, questo è, era, voleva essere una mia, un mio suggerimento, un, un, un invito anche a, come dire, a pensare già a come lasciarci, quindi facendo qualche incontro, dandoci un appuntamento, non troppo avanti, potrebbe essere febbraio, marzo, insomma, e, e vedere di eh, così entrare nel vivo, cominciare con chi è disponibile a declinare in azioni le, le scelte che non ci pareva. a Vedere l'abbiamo chiaro che ancora esisteva l'Istituto per i e Culturali la, della Regione e l'abbiamo iniziato facendo una specie di catasto dei beni culturali e ambientali che in un territorio molto limitato eh, si sono analizzati su piatti. Oggi ho sentito una serie di progetti che con una ricchezza tale di contenuti quindi in, in, in, capacità anche collaborativa che mi hanno anche piacevolmente stupito perché al di là di riconoscere un territorio dove ci sono delle presenze ambientali e culturali qui c'è anche la capacità di metterli in relazione Ovvio, ovviamente ognuno l'ha fatto con i propri mezzi, con le proprie conoscenze anche con il proprio punto di vista particolare quello che mi ha convinto di più in questo processo e che ho sentito direttamente da, ehm, dalle parole della rappresentante della città metropolitana eh, che adesso eh, mi sfugge il nome perché anche io quest'ora ho un momento di, eh, di faiance, no, eh, è, di... esatto, <ride> esatto, è la corprogettazione un termine che mi è piaciuto molto perché eh, al di là dei luoghi che non sono mia competenza da individuare perché eh, l'app in sé come sistema diciamo come grande nebulosa di eh, attività perché l'app vuol dire coinvolgere, confluire vuol dire tante cose non è tanto sul luogo è la modalità con cui eh, si individuano possibilità concrete e attività che possono convergere in con quel quindi eh, la coprogettazione è proprio questo, il senso di pensare insieme che un luogo definito, che sarà tutto di un percorso di confronto, come oggi ad esempio, possa però eh, essere sviluppato attraverso un progetto comune, un progetto di comunità. E, e quindi mi ricollego una serie di cose legate al recupero, all'uso temporaneo, al restauro. Cioè, tutte queste cose sono possibili se prima però c'è un lavoro che viene fatto a monte dalla comunità, perché è dopo la comunità che lo gestisce questo luogo. Cioè il problema che abbiamo spesso è di recuperare degli spazi dei luoghi che poi eh, sono frutto di, di, eh, diciamo, di finanziamenti, di, di interventi, di fatiche e poi dopo rimangono una lettera morta perché. Non vengono svolte perché non c'è nessuno che se ne occupa. Ecco qui partite molto avvantaggiate: partite avvantaggiate perché c'è una comunità di associazioni eh, che hanno delle idee e che possono tenere in piedi eh, insieme dei progetti. L'Ava è un pretesto, il benvenuto è sempre il pretesto, diventa più facile quando c'è già eh, individuato un bene che prima di tutto è pubblico. Eh, diciamo così, è eh, aggredibile, anche se non è il termine giusto, ma è così, eh, però la, la risorsa più grande sono le idee, le idee che devono far vivere quel luogo, e qui ne sono nate tante, perché al fondo l'app è soltanto un collettore, e dopo si sono visti tanti progetti a rete, tanti progetti che possono essere sviluppati, che possono andare dentro questo app. quindi che... Eh, ne eh, venga l'opportunità di avere vicino a di asperardi, abbiamo visto anche tanti altri luoghi, ma la realizzabilità concreta, e immediata, deve farvi porre la scelta eh, migliore, cioè eh, a questo punto la facilità di realizzare un progetto, perché come diceva l'architetto Ralf, se non sbaglio, sì, esatto. è eh, la possibilità di creare subito qualcosa, perché, eh, è un'emergenza, se già visto nella, nella quantità di progetti che avete presentato. Evidentemente è un'emergenza che ha il territorio di sentirsi rappresentati, di fare in modo che vi siano delle opportunità. Quindi il lavoro di sintesi che ha portato Nicola, eh, l'architetto Marfoto, tutto il più gruppo di compagnie culturali è ha tenuto conto di tutto quello che oggi abbiamo visto, sentito, ascoltato e ha capito anche, ha saputo interpretare il territorio. Ovviamente oggi non il laboratorio si chiude, non si ferma questo percorso. Abbiamo già parlato con la dottoressa Venturi, la regione, l'area metropolitana, la città metropolitana ci sono no? per creare con l'unione, con i comuni coinvolti, un percorso anche possibile. Dopo che attinga anche a dei finanziamenti. A dei possibilità Di sostentamento di progetto. Eh, non non vi sto a dire quanti, quante possibilità ci sono, eh, a 20 in poi eh, sapete, la regione penso soltanto all'idea dei cicli di, eh, di cui ha parlato il rappresentante dell'AMP, so no? eh, penso alla legge sulla memoria, la legge 3. Eh, nel 2017 una legge importantissima che potrebbe finanziare eh, progetti, i progettisti o l'amministrazione o l'unione a sviluppare questo progetto che sta dentro l'altro, cioè l'altro è il collettore ma ci sono tanti micro progetti che si possono poi sviluppare autonomamente e trovare delle risorse in regione e non penso solo in regione ma primariamente io da lì vengo e penso appunto alla possibilità che ci sono eh, probabilmente di finanziare dei progetti di questo tipo. Quindi io vi ringrazio eh, ragioniamo ancora insieme il laboratorio, ma adesso comincia l'attività delle associazioni per mettere in piedi, per dare gambe a questi progetti. Grazie. Buffa. Bene. Se Daco vuole, vuole aggiungere qualcosa, in conclusione, o è già stato abbastanza sollecitato nel presente. No, posso solo aggiungere che queste sintesi... Questi... che il vostro lavoro ha, ha prodotto una serie di soddisfazioni che devono assolutamente essere morti. No? Non posso che ringraziarvi anch'io, di nuovo, e dire, che ho detto prima, ha acquisito ancora più, se possibile, ancora più valore. Quindi vi ringrazio e penso che effettivamente quello che hanno ascoltato e mi fa dire, vi posso solo dire, una parola sulla società. E sono assolutamente d'accordo che è stato detto in vari interventi, in modi diversi, che, che ci siamo avuto bisogno di, la dico in modi diversi anche io, di non disperdere questa energia positiva che c'è in questo lavoro, che è l'entusiasmo con cui si è visto nascere, abbiamo visto nascere il settore del paesaggio, ha bisogno di non essere disperso. Quindi bisogna trovare un altro, come ha detto, e progetti che possono fare a terra, questioni che possono diventare idee, che devono trovare un minimo di concretezza. Dall'altro lo spazio, è stato detto questo, è un spazio fisico che, che penso di aver ben capito, che è, è stato già trovato nel del museo della città contadina. Quindi queste cose qua penso che siano estremamente vere, responsabilità dell'Unione Educativa e in modo particolare fare tutto il possibile perché ci sia appunto questa... Eh, si creino le condizioni affinché questo, questa passione, questa voglia di fare non sia, non sia lasciata senza zone di atterraggio, chiamiamola così, deve atterrare da qualche parte questa posizione Grazie, Beh, a questo punto siamo noi che ringraziamo da una parte il servizio patrimonio che ha creduto e ha finanziato questo progetto voi che ovviamente avete portato entusiasmo e competenza assolutamente non scontati, presidiando le attività del laboratorio e ci auguriamo almeno di avervi consegnato un metodo di lavoro che vi possa aiutare a prendere delle decisioni efficaci e condivise. Quindi un saluto e a presto a tutti. Il primo il coltello che il salame. Bene. E adesso via.